di un piano largo, ci sembra anche questo un traguardo perché è da un anno che la prepariamo dopo la punta e quindi vi aspettiamo che abbiamo pensato e abbiamo come dire, lavorato per essere qui in questi giorni insieme. Come vedete un titolo che è ambiziosissimo, Oltre la paura, cultura del dialogo, cittadinanza attiva, economia civile. Qualcuno ci ha detto Oltre la paura, mamma mia. Forse noi pensiamo, e qui poi lascio la parola anche a Stefano Sisti, dittore generale Città Nuova, Emile Caspini per la Cittadella e Emilia per l'Istituto di Università di Sofia, che oltre la paura si può vivere, si può quindi, approfondirla, riconoscerla, se ci sono spazi, luoghi, laboratori che la guardano, la vivono, si confrontano, affrontano tematiche come quelle che avete visto in questa guida con eh, tutti i laboratori che cerchiamo in queste prossime ore e lo si fa anche insieme, dando spazio a tanti pensieri personali anche, anche diversi, come il filo produttore che vuole essere un po' il tema della cultura di dignità, della fraternità, ma anche e soprattutto con eh, diciamo, le tre, i tre punti di vista, ecco che questo, questo lo piano là, questa stessa edizione vuole proporre. Quindi per noi, anche qui al Polo, dove comincia poi subito dopo questo momento la Convention TC, è una gioia immensa accogliere e, e quindi essere così in questi giorni popolati e vissuta è una gioia grande che ci fa eh, come dire, piacere e soprattutto ci fa andare avanti ecco, nel, nel perpetuto. Cercando insieme agli altri di, di costruire dei momenti in cui la cultura dell'informazione che cerchiamo di portare avanti nel nostro piccolo, insomma tutti i giorni diventi anche partecipazione e condivisione. insomma, riceviamo da tutti i nostri lettori sempre stimoli a, a creare dei momenti in cui si partecipi insieme e si condividano informazioni eh, e, e saperi che possano aiutare veramente a far crescere eh, la società civile, insomma, a farci partecipare. Eh, è un momento importante, insomma, come diceva, sono titoli, sono, sono temi estremamente di attualità e che ci toccano da vicino. Città Nuova ha organizzato questi laboratori, tanto l'incontro di, di questa sera insomma su Rosmini con il signor Galantino insomma che penso sia una bellissima apertura. Su quello che forse ne abbiamo parlato tanto in queste settimane, in questi giorni pensiamo potrebbe essere, e speriamo sia il punto di forza di questa iniziativa no? questa cultura appunto del, dell'incontro, della relazione, della fraternità intesa proprio come capacità di puntare, di fare forza su quello che è il valore della relazione, dei legami. E lo dico proprio rispetto a questa paura che, che abbiamo voluto nominare nel titolo, lo perché non se ne fa carico la cerca di attraversarla tenendo conto di tutte le sue dimensioni, delle sue dimensioni principali, no? di questa paura che sta modificando la cultura in cui viviamo, la cultura in tutti i suoi aspetti. Allora qual è in qualche modo la, la pista, la strada, la direzione in cui vogliamo muoverci? E potrebbero essere in tanti aspetti, potrebbe essere certamente le reti della cittadinanza, della società civile, possano essere penso all'Istituto Sofia, all'esperienza culturale delle università, dei nostri centri, della produzione di città nuova, potrebbero essere i giovani, la forza dei giovani, la forza della speranza che i giovani portano insieme, legandoci, ci aiuta a non fermarci a quelli che sono gli elementi di difficoltà, che possono essere certamente importanti, eh, bisogna guardarli con attenzione ma farne vorrei dire dei trampolini, no? delle pedane da cui ripartire, perciò la cultura non con della paura, ma la cultura dell'incontro, la cultura della relazione. Certamente per questa strada ne siamo convinti, alla nostra esperienza si aprono tante prospettive.